oggi per la settima lezione sull'uso delle aste di rilevamento come avevo detto la scorsa lezione tratteremo le leghe ovvero le leghe generate dal rame come il bronzo e l'ottone questo per farci capire un attimo come funzionano le aste di rilevamento su questi materiali inoltre qui abbiamo anche due aste in rame, per farvi capire un attimo come funzionano e quali siano le differenze sostanziali con le aste create in ottone. Ecco, in questa lezione tratteremo questi oggetti. tratteremo le leghe e il rame. Il rame è il metallo più antico conosciuto dall'uomo e anche il, il più usato naturalmente. Ecco quello che vogliamo fare oggi in questa lezione è riuscire a ritrovare antichi oggetti in rame. Per ritrovare il rame usiamo le solite aste adelle configurate giustamente per la frequenza di risonanza del rame in questo caso vi ho costruito due aste con un filo di rame questo è un filo elettrico pieno, di rame pieno ed è stato solamente tagliato alla frequenza di risonanza del materiale qui potete vedere del rame elettrolitico quindi molto ma molto puro a differenza del rame che veniva usato nei, nei tempi antichi che era diciamo, di una qualità notevolmente inferiore visto che era legato da altri materiali ecco quindi eh, la lega esiste già in natura a meno che non troviate naturalmente del rame è abbastanza puro, cosa abbastanza strana ma comunque si può trovare Il bronzo è forse una delle prime leghe conosciute dall'uomo. Prima perché veniva trovato miscelato a rame con altri elementi, quindi era un rame già miscelato. Poi è stata scoperta la modalità con cui viene prodotto, cioè rame e stagno. È una percentuale di stagno. Ecco, Il bronzo è un materiale abbastanza duro che veniva usato per le armi, per costruire armi, per costruire mh, attrezzature da lavoro. E oggi noi vedremo come poter rilevare antichi oggetti in bronzo. per rilevare gli oggetti in bronzo, come al solito configureremo le aste telescopiche per rilevare la lega di bronzo, cioè rame e stagno. Allora, come al solito lo facciamo misurando la risonanza Vediamo ok, questo Ecco, cercate di essere sempre precisi in quanto se vi sfugge la risonanza rileverete qualche altro materiale e quindi le aste non si chiuderanno sul bronzo ma su un altro materiale allora questa è a posto vediamo l'altra allora, questa abbiamo dobbiamo agganciare okay dovrebbe essere ecco se le aste sono misurate anche con il metro è un po difficile ma se sono misurate giuste dovrebbero chiudersi immediatamente vediamo facciamo la solita prova annullamento delle aste scansione allora vediamo un attimo ecco abbiamo rilevato un campo si aprono sulle due false monete in rame si richiudono sul lingottino in bronzo e si riaprono sugli anellini di rame e sulle aste per il rilevamento del rame rivediamo un attimo ok. si chiudono sul lingotto di bronzo perfetto ecco si richiudono sul lingotto di bronzo il secondo lingotto vediamo perfettamente stringo ok rifacciamo un attimo ecco le aste puntano al lingotto in bronzo Si aprono sul rame si richiudono sul bronzo perfetto il rilevamento del bronzo è stato effettuato facciamo la prova inversa con le aste costruite per il rame allora le aste per il rame si chiudono sugli anellini di rame e non sul lingotto di bronzo vediamo se sono costruite bene dovrebbero chiudersi subito ok si chiudono esattamente sulla prima moneta di rame sulla seconda perfetto ok e naturalmente possiamo vedere che si aprono sull'ingotto di, di, di bronzo quindi i due materiali, la lega di bronzo e il rame, sono sostanzialmente diversi a livello atomico ecco, questa è una delle prime prove che abbiamo fatto in questo esperimento Bene. Ecco, per l'ultimo test condotto su questi materiali, alcuni amici detectoristi mi avevano chiesto di specificare un attimo le leghe di, di bronzo il materiale di rame quindi vi dico subito che i materiali moderni sono estremamente raffinati ecco non sono paragonabili al rame antico in quanto il rame antico mh, avevano altri processi di estrazione e di purificazione diciamo che la purificazione del materiale era sostanzialmente abbastanza grezza quindi mh, le leghe che abbiamo oggi, tipo il bronzo e il rame elettrolitico, sono notevolmente, ma notevolmente pure, quindi eh, agli amici detectoristi consiglierei di rilevare con il metal detector eh, una moneta antica in rame o un pezzo di bronzo antico in rame e fare poi di conseguenza le proprie valutazioni con le aste che avrete costruito per capire un attimo il campo che viene emesso da oggetti diversi. Oggi abbiamo fatto questa semplice lezione per accontentare alcuni amici detectoristi che appunto volevano sapere un attimo come rilevare questo tipo di materiale. Ecco, le prossime lezioni vedremo come sostituire le aste, come costruire le varie parti e naturalmente eh, parleremo ancora di questi materiali perché sono molto ma molto interessanti. Ecco, eh, molta gente parla dell'oro e dell'argento dell ma eh, le popolazioni antiche vivevano sia col rame che con il bronzo, in quanto sono due materiali che servono per poter lavorare, ecco, servivano al popolo diciamo al popolino come veniva definito per poter lavorare e non erano materiali si può dire da, da gente ricca tipo oro, argento e diamanti vari va bene oggi concludiamo questa lezione eh, salutando tutti gli amici detectoristi e continuate ad usare il metal detector perché questa questa tecnica è un tantino difficoltosa se iniziata adesso, quindi il metal detector è un'ottima ma un'ottima tecnologia. Ecco, con questo è tutto e ci sentiamo alla prossima lezione naturalmente. Buone ricerche a tutti!